Mentre la folla dà l'assalto alla casa del vicario arriva il gran cancelliere Don Antonio Ferrer che sta venendo di persona a salvare il pubblico ufficiale. Ferrer promette che il prezzo del pane verrà stabilito dal governo e che il vicario sarà recluso in prigione. In tal modo egli riesce a conquistare buona parte della folla che si adopera per farlo arrivare fino alla casa assediata. Giunto qui fa salire in carrozza il vicario e lo porta in salvo parlando in italiano alla folla e in spagnolo al malcapitato per rincuorarlo. Renzo rimane affascinato da Ferrer perché è convinto che egli sia veramente venuto a fare giustizia.